Perché tornare a votare? Ogni volta è una scommessa per tutti, lo è per me, lo è per Laura, lo è per le persone che hanno fatto la campagna congressuale fino ad ora, è una specie di tentativo che facciamo tutti insieme, io non vi garantisco, non sono di quel tipo di politici che vi dice vinco io, sistemiamo tutto, può anche capitare che noi non si vinca tra l'altro, per cui bisognerà insistere, no lo dico perché dopo proseguiamo lo stesso, siamo insistenti smettiamo fra qualche tempo, perché io ho già detto a mia figlia non mi voterai mai, pensate che messaggio di speranza, dice guarda sei libera, puoi fare perché è piccola non farà in tempo, cioè dopo dieci anni sono tutti bolliti, non so se avete notato, c'è cioè una roba brutta, allora dicevo, però per quel tempo in cui ci impegniamo, la ricerca è sincera, le persone che sono venute con me, guardate hanno rischiato tutto e lo fanno sulla base dei motivi che abbiamo detto, vi, do, vi faccio una battuta così capite, a un certo punto quando io mi sono candidato, un signore che è molto influente, eh, è pugliese, aveva, vi do degli indizi, aveva perso le primarie con vendola, disse, senza fare nomi boccia, disse che io valevo lo 0, 0, 0, 0 1 perché lui è economista, per quello che provo con gli 0, allora queste erano le condizioni di partenza, è stata una mezza follia, non avevamo le risorse, non avevamo le coperture, lo facciamo perché ci crediamo, tu dici come faccio a fidarmi? Non lo so, nemmeno io, non posso metterti nessuno, non posso darti nessun elemento per crederlo se non le parole, le azioni e i comportamenti che io spero abbiamo fin da settimana prossima.